Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao a tutti. Oggi faremo una lettura angelica con l'Arcangelo Michele e con Maria eh, a partire dal 22 agosto eh, 2021 al 29 agosto 2021, quindi della durata di una settimana. Ok? Utilizzeremo quattro mazzi di carte ve li mostro abbiamo gli operatori di luce Maria Regina Celeste l'Arcangelo Michele e i viaggiatori sacri l'Arcangelo Michele e sono le carte di Dorin Virtu stampate da my life in Italia allora eh, prima di iniziare faremo una preghiera di protezione psichica per connetterci con le frequenze degli angeli dell'Arcangelo Michele di Maria. È purificare la nostra stanza, il nostro ambiente e purificare le carte. Ok? Quindi, invoco la divina presenza di Dio Onnipotente Padre e Madre.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 e incondizionato, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità affinché durante questa lettura angelica possano arrivare solo messaggi di verità, saggezza, integrità, di amore, di luce per aiutare il maggior numero di persone possibili. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, è fatto e grazie a tutti gli angeli, agli esseri di luce e di amore puro che ci stanno aiutando durante questa lettura angelica e così è ok adesso abbasso un attimino la telecamera per riprendermi mentre mischio le carte andremo a prendere tre carte da ogni singolo mazzo ok allora la prima carta è specchio non so se potete leggere chiaramente Vediamo. La seconda carta è caduta. Dever un folding uh, rose. Sì, la, la rosa che continua a spiegarsi, ad aprirsi. Ok, ma ah, bisogna allontanarlo dall'obiettivo se no non si legge. Vediamo. Vedi, ci sono le rose anche nella prima carta, Alberto. Uh -uh. E poi abbiamo la terza carta allinea la tua vita vorrei che si leggesse bene ecco qua allinea la tua vita vediamo le carte di maria padre Carte di Maria erano introvabili, Alberto. Sì, sì, eh, sono riuscito. <ride> Abbiamo la carta del matrimonio. Perdono. Ora vediamo un po' cosa ci dice l'Arcangelo Michele. Chiedi all'Arcangelo Michele per questa situazione, ok, per poterti aiutare. Prendi le distanze dalla situazione vuol dire che c'è un po' di attaccamento in questo momento a un particolare risultato e invece anche quando vogliamo manifestare i nostri desideri i nostri sogni qualunque essi siano in allineamento alla nostra anima l'arcangelo Michele invita sempre cioè chiedi ok e abbi fiducia che le cose arriveranno nel momento giusto e sei sulla strada giusta benissimo quindi sono molto chiare vediamo un po le carte dei viaggiatori sacri ecco qua abbiamo raggiunto eh, raggiungimento della tua destinazione Giusto Riching sì, sì, assolutamente mia. benissimo, quindi molto chiare e precise. Beh, credo che la, per la prima parte del, della lettura riguardi la guarigione. Poi passaggio nel deserto per, nel senso che appunto ci vogliono delle tempistiche divine. Poi andremo a vedere nello specifico. Oh, ecco si è girata da sola e questa carta è uscita molte volte ok eh, purificazione quindi del passato e la guarigione del presente e adesso andremo a vedere piano piano la nostra lettura prima di iniziare alberto giro la camera verso sì. le carte mi sa che la dovrò tenere così ok puoi Bravo. iniziare sì grazie allora, eh, beh, allora innanzitutto è interessante perché questa lettura parte con una nuova luna molto potente e, e diciamo che eh, la lettura si conclude con la fine del mese praticamente, quindi è particolarmente interessante in questo momento. Allora, la prima carta parla di specchio. Chi o cosa ti sta, allora trigger, quando c'è un trigger ehm, è quando c'è qualcosa che attiva tendenzialmente una reazione o magari una reazione proprio più del dovuto diciamo, cioè una cosa che particolarmente ci, ci, ci sfida, no? ci stimola, quindi eh, come, come si vede bene anche nella carta, anche con queste rose bellissime che non sono rosse ma sono rosa, bianche, quindi molto delicate, cioè, questa figura mi viene in mente un po' l'aneddoto di Narciso, no? Questa figura che non, non era in grado di amare, e che fece vabbè anche una fine non bellissima, ma eh, sostanzialmente mh, tutto ci fa da specchio, no? Cioè eh, l'universo ci fa da specchio, non ci sono punizioni. Quindi un primo esercizio potrebbe essere proprio quello di guardarci noi allo specchio alla mattina Come diceva Luisei, no? guardiamoci sorridendo, magari esprimendo delle affermazioni positive Cerchiamo di non essere giudicanti, di non voler qualcosa in più, di non paragonarci agli altri Poi in senso più lato lo specchio naturalmente ha a che fare con nostre caratteristiche, nostre ambizioni Quindi può avere a che fare con che ne so, l'universo mi mostra delle persone ricche, questo mi fa arrabbiare e magari si può ricondurre a vite passate in cui ho fatto dei voti di povertà, ipotizzo, piuttosto che ho delle difficoltà in relazioni, in famiglia, piuttosto che quel femminile, quel maschile. E, e naturalmente tutto è un invito poi alla fine a lavorare sempre su di sé, no? C'è cioè quella famosa sì. frase che dice eh, la via d'uscita è dentro, che sembra paradossale, no? The only way out is in. Cioè, quando vorresti scappare, quando non ci capisci nulla, vai dentro di te. E poi vedrai che eh, qua, quanto di positivo fai si manifesterà all'esterno, perché è inutile guardare all'esterno. Eh, ripeto, come faceva Narciso, è come cioè, uno che vuole cambiare il mondo. Ok che ti guardi intorno, per carità di Dio, è logico, però intanto cambia te stesso. Cioè non è che da un giorno all'altro cambi 8 miliardi di persone. Tu lavori su di te, sulle tue priorità. E questo specchio, pian pianino, innanzitutto diventerà uno specchio sempre più bianco, sempre più trasparente, quindi tu fai chiarezza dentro di te e c'è chiarezza anche all'esterno. Perché se no, se c'è confusione dentro, per tristezze passate, arrabbiature, è normale che anche l'universo fuori ti esprima quella vibrazione lì, ma non è che l'universo è confuso, sei tu che sei confuso. Quindi cerca di far chiarezza, di capire cosa magari non vuoi vedere perché magari hai messo da parte delle cose, ricordi dolorosi, allora quando c'è un dolore molto forte, cosa succede? Eh, ci sono diversi tipi di reazione, o rimuovi, o magari c'è la classica risata un po' isterica, un po', isterica, no? un po la risata d'ansia sociale per reprimere, oppure uno può avere dei sintomi anche più gravi, c'è gente magari che sviene, che so io, gente che ha malattie che vengono definite rare, ma che dal mio punto di vista, e credo anche secondo te, per quello che abbiamo visto, si certo. possono, non dico curare con la preghiera, non voglio usare questo termine, però si può dare un aiuto molto forte, prima sì. di andare da medici e quant'altro. Ecco, direi che per quanto riguarda sì, questa sì. prima carta, secondo me siamo a posto. Poi, seconda carta, c'è quest'altra bellissima rosa, che è una rosa proprio che si apre in continuazione all'infinito, no? E il messaggio bello anche di questa carta è che dice che tutto ciò che accade non è per te, perché sennò crea importanza personale. Guarda quello lì come mi ha risposto, guarda cosa è successo. Succede... E... No, scusate, accade per te, non a te. Cioè è completamente diverso. Questo ti porta nella gratitudine e non nella lamentela. Uh -huh. Cioè eh, io tempo fa mi ero studiato Vabbè, una tecnica che dopo ho un po' accantonato, che però mi ha insegnato un'attitudine sicuramente più positiva nei confronti della vita Classico esempio, il vigile che ti fa la multa piuttosto che la reazione immediata, automatica, sarebbe quella di arrabbiarsi. Ah, capita a me, cosa ho fatto di male? Invece la reazione che spiazza può spiazzare il vigile se ce l'hai davanti, piuttosto che l'universo, e quella invece di essere grati, di dire eh, vabbè, ho preso 40 euro di multa, e eh, ho sbagliato perché ho parcheggiato lì, grazie universo perché ci tieni, che io faccio le, modi, le cose in modo corretto. Cioè questo cambia completamente tutto. Se tu hai una visione di questo tipo, invece la lamentela ti fa trarre altro. Magari dalla multa del vigile ti succedono altre cinque cose, a effetto domino. Ma mm -hmm. dipende sempre da noi alla fine, no? E quindi un concetto sempre di, di questa tecnica russa che avevo studiato, che è molto legato a questa carta, è quello dell'importanza personale. Cioè, se tu vedi le cose che capitano a te, innanzitutto nutri l'ego, perché oh, è l'ego ferito, no? Che vede tutte le sfortune dappertutto... Ma non è così, cioè non devi vivere nel melodramma, non devi avere un, Cioè è giusto essere emotivi, sensibili per carità di Dio, ma non avere un'emotività strabordante che qualsiasi cosa succede sia un, un dramma, una tragedia greca, voglio dire. Ogni situazione è una sfida, abituiamoci a vedere l'aspetto positivo e soprattutto ogni eh, problema, ogni criticità che affrontiamo poi ci fa passare al livello successivo. Se noi invece o ci arrabbiamo o scansiamo... E gli ostacoli rimaniamo sempre lì, no? Carta successiva allinea la tua vita, allineati. Cosa non è allineato o ha bisogno di cambiare? C'è questa figura un po' frammentata, no? Tipo, vabbè, mi viene in mente quando magari una persona si fa il quadro degli obiettivi che spesso si consiglia magari di prendere dei, dei, dei ritagli di giornali. E di, di fare una specie di poster no? vuoi diventare ricco magari ti metti l'immagine so di uno ricco l'immagine di uno con la bella macchina la bella casa però naturalmente tutte queste immagini devo ave devono avere un senso logico se c'è una frammentazione, un'incoerenza penso una cosa, ne dico un'altra ne faccio un'altra ancora vorrei essere così ma non agisco ci sono credenze limitanti ci sono blocchi di vite passate è normale che non c'è un allineamento quindi anche qui, come tutte le cose, ci vuole equilibrio, ci vuole azione, sì, viva Dio, non è che le cose si fanno da sole. Ci vuole preghiera, eh sì che ci vuole anche preghiera, perché se hai, come ho detto anche in altre letture, di blocchi allucinanti che provengono anche da persone prima di te, ha voglia di agire, come ad avere la palla al piede. Bisogna dire delle gran preghiere prima di agire, perché l'allineamento comunque in gran parte... Dal mio punto di vista, per quello che ho visto io, si fa ancora prima dell'azione, tu mm -hmm. devi anticipare e dopo l'azione arriva da sé in un flusso. Però tu, prima, interrogati su chi sei, cosa sta accadendo nel momento presente, cosa vorresti fare, eh, cose, delle volte pensiamo che ci manchi qualcosa, invece magari c'è qualcosa da togliere paradossalmente, c'è qualcosa in più, spesso, l'ostacolo è qualcosa in più, non è mica qualcosa in meno. E quindi il famoso primo passo, no, un percorso di mille chilometri inizia con un primo passo, il primo passo è, è un passo che ti toglie da dove sei. Può essere un perdono, può essere abbracciare una persona, può essere togliere voti di vite passate. Fatto sta che per cambiare, per far morire una parte passata di noi, per allinearci qualcosa bisogna fare. L'allineamento non arriva da solo, l'equilibrio è un equilibrio dinamico, se tu stai fermo, Puoi avere l'illusione di essere in equilibrio, ma se, se continui a star fermo prima o poi andrai in squilibrio. Cioè, se tu non hai soldi, stai fermo, dici ah, non spendo, come fai a non spendere? Ti devi lavare, devi mangiare, meno che per motivi arcani hai tutto pagato nella tua vita, ma comunque lo stesso non è molto edificante, secondo me. Però bisogna fare del movimento, bisogna creare un flusso. Passiamo alle carte di Maria che, è, insomma, come dicevi tu prima, hanno una storia particolare. Noi abbiamo anche un libro e diciamo che insomma, quando si parla di Maria è sempre piuttosto emozionante perché soprattutto in accoppiata con Michele è un po' come se fossero tipo la mamma e il fratello maggiore. No? Quindi quando ti danno delle informazioni loro, veramente le ascolti in modo riverenziale cercando proprio di non deluderli. E quindi addirittura se non sbaglio con queste carte forse abbiamo ricevuto anche un regalo sì. anche nel libro ci sono degli aneddoti veramente fortissimi vabbè comunque fatto sta che insomma sono, sono figure veramente incredibili noi scopriamo testimonianze ogni giorno veramente di gente che ha risolto delle cose impensabili provandole tutte allora la prima carta parla del padre e giustamente dice che il mio vero padre ma non che... Quello che ci ha messo al mondo qui sia un falso padre, ma il vero padre è Dio nell'alto dei cieli. No? Ed è lui che, eh, come dire, shine, vabbè non mi viene, brilla, diffonde di la luce, di, di guarigione su di me, e sul mio padre terreno e sulla nostra relazione. Quindi se ho un problema col maschile, col, con mio padre, un problema di mancato perdono aspettative non realizzate piuttosto che eh, sicuramente un buon consiglio è sempre quello di rivolgersi a Dio, Dio Padre. No? e Lui chiaramente ha una visione oggettiva, una visione di amore incondizionato e quindi sicuramente ci può aiutare eh, in questa relazione, no? perché anche qui azione si, sì, parlare, ma delle volte ci sono dei blocchi magari talmente incancreniti, che non riusciamo a capire che proprio la preghiera è veramente l'unica cosa che ci può aiutare, allora lì possono succedere veramente miracoli, perché magari c'è un problema, che so io, di dipendenza affettiva, di dipendenza economica, il padre avrebbe voluto che noi facessimo quel lavoro lì, e noi magari per paura di spezzare la lealtà familiare abbiamo consentito, eccetera, eccetera, eccetera, il consiglio è sempre quello di pregare, no? per le relazioni sicuramente... A maggior ragione la preghiera è sempre lo strumento più forte di tutti io stesso nel mio piccolo ho visto comunque che ci sono stati dei miglioramenti non da poco no perché naturalmente se tu lavori su di te se sei in connessione con Dio lavori sulla legge d'attrazione poi tutto si manifesta all'esterno quindi più che voler fare di testa nostra di incaponirci cerchiamo di pregare poi veramente ci saranno dei risultati esterni magari eh, ne so io ho sempre avuto un padre non freddo però molto generoso su certi fronti e che fa più fatica su altri perché povero Cristo anche lui ha le sue ferite però io ho visto che col tempo si è molto aperto delle volte si è scusato ha fatto delle uscite che non mi sarei mai aspettato ha dimostrato una certa sensibilità e, e questo accade per chi ci crede per chi prega accade non è fantascienza carta successiva parla di matrimonio che naturalmente Vabbè, si parte dal matrimonio alchemico, no? di, di cielo e terra, di maschile e femminile all'interno di noi, prima ancora che nel matrimonio, che soprattutto vabbè, di questi tempi è un po' complesso fare, ma al di là di questo, l'invito è quello di fare proprio un... creare un commitment, è una sorta di impegno, no? fare un patto eh, per avere una relazione sana con Dio, con me stesso e col mio partner, per chi non ce l'ha con se stesso. E... È molto importante perché naturalmente anche questo richiede comunque un lavoro profondo su di sé, perché se uno non ha maschile e femminile equilibrati all'interno ha voglia di avere un buon rapporto con Dio e con un ipotetico partner. Eh, se non sopporti il femminile per mille motivi è normale che poi attirerai magari dei femminili che non sono equilibrati. Quindi questo lavoro è un lavoro continuo, quindi giustamente prima si parlava del padre, qui probabilmente c'è un accenno più al femminile, però fatto sta che se noi anche qui facciamo chiarezza, abbiamo veramente la, la voglia, l'intenzione, proprio con cuore aperto, di avere una relazione pulita di amore con Dio, con noi stessi e con questo partner, non c'è ragione per pensare che la relazione ideale non arrivi. Anche questa carta, insomma, con l'angelo, con, con questo, questa situazione un po'... Forse da presepe, molto. sì, così da Natale, molto festosa, molto di rinascita, sicuramente dà l'idea, anche qui, appunto, che con la preghiera col lavoro su di sé veramente si può, si può manifestare. Appunto l'amore adesso non sto qua a parlare di, di fiamme gemelle, anime gemelle, perché dovremmo fare dieci letture. però è assolutamente possibile questa cosa e l'ultima carta parla di perdono perché giustamente perdono è un'arma potentissima e una delle più potenti perché sicuramente c'è la gratitudine di base però delle volte se ci sono magari degli ostacoli delle situazioni abbastanza ingarbugliate sicuramente può aver senso fare del perdono no? perdono verso noi stessi perdono verso Dio perdono verso persone specifiche e, e questo veramente può può avere di, anche qui dei miglioramenti, può avere degli effetti incredibili, ho visto persone con cui ma magari per degli equivoci allucinanti si era incrinato il rapporto, magari dopo anni queste persone sono tornate tranquillamente perché poi il tempo comunque tempo migliora le cose, no? cioè uno può anche peggiorare per carità di Dio se non lavora su di sé, però possono succedere anche delle cose molto belle, no? e quindi un lavoro di perdono, un lavoro di pulizia su di sé, ci porta veramente a manifestare delle cose molto belle, a sbloccare proprio delle situazioni, relazioni, rapporto col denaro, lavoro, magari in una vita passata è stato uno schiavo, è normale che nei confronti del mondo del lavoro non è che sei proprio ben disposto se ti hanno trattato in un certo modo. Lavoro di perdono, in questa vita può succedere di tutto, sei stato uno schiavo, magari in questa vita sarai un amministratore delegato di un'azienda fotonica con 50 persone meravigliose che lavorano per te. E la carta dice, io ho la volontà di rilasciare vecchi risentimenti così che io mi possa godere la vita, ok? Cioè questo è il punto, non esiste avere limitazioni, a meno che come ho già detto uno voglia consapevolmente fare dei voti di qualsiasi tipo, e allora è una decisione sua, ma altrimenti se uno si vuole godere la vita a 360 gradi, bisogna sciogliere tutto, tutti i patti che sono stati fatti. E, e soprattutto, appunto, come dice questa carta, vecchi risentimenti, ma chissà quanto vecchi, possono essere di, di, di mille generazioni fa. Più sei antica, anima, più queste cose possono essere vecchie, magari non sono neanche tue, però vanno sciolte. Così... Eh, tu libererai te stesso e anche gli altri cioè si creerà un effetto catena meraviglioso, puoi liberare il tuo albero genealogico, puoi fare delle cose incredibili no? quindi anche questa carta con Maria e Gesù fra l'altro e con i vari personaggi angelici che suonano eccetera veramente ci dà l'idea forgive, dare no? è sempre un dare, se tu dai a te stesso dai agli altri, quindi se tu ti perdoni, io mi perdono per qualsiasi cosa anche per le più banali io mi perdono per non avere le idee chiare in questo momento. Cioè, eh, si può chiedere perdono per qualsiasi cosa e da lì, da lì può succedere di tutto. Però, però ci vuole questo, questo lavoro quotidiano, visualizzare le persone con cui abbiamo avuto dei problemi, visualizzare che le abbracciamo, continuare a ripetere lo sfinimento finché non sentiamo che c'è stato uno sblocco. Maria, Giuseppe, sì non Maria e Giuseppe nel senso ho detto due nomi a caso, io mi perdono, ti perdono se ti ho deluso per qualsiasi cosa, ti benedico. Abbiamo ti la amo. preghiera di, del perdono Appunto. sul sito che proprio è molto chiara e, e aiuta nella visualizzazione e nel, nel processo del perdono. Abbiamo anche pubblicato la preghiera del perdono con la lista persone, la potete esatto. trovare nel sito connessioneangeliche.com oppure la preghiera del perdono una persona alla volta che è fondamentale. Certo, e difatti mm. per concludere, se mm. uno al di là del processo di liberazione ha voglia magari di riascoltarsi ogni tanto proprio il processo del perdono certo. sacro e la giustizia di, divina di Michele, dell'Arcangelo Michele, eh, come dire sentirà anche delle cose importanti, delle anticipazioni su quello che accadrà in futuro. Eh certo. Perché proprio con questo lavoro eh, succederà che persone che magari fino ad ora magari non hanno avuto risultati in certi ambiti, esatto. inizieranno ad averli. E altre che magari hanno avuto risultati in certi ambiti e meno in altri, magari avranno meno in un certo senso, ma se non connessi al cuore eh. sì perché la giustizia divina di Michele dice che i poveri ricchi di cuore diventeranno ricchi e i ricchi poveri di cuore perderanno tutto Infatti. ma questo ha a che vedere proprio con la giustizia divina perché l'obiettivo cioè, è quello di lavorare in allineamento all'anima adesso questo secondo aspetto della lettura angelica parla proprio di manifestazione però la fine della lettura precedente con Alberto parla di perdono il perdono è la chiave per accedere a questo sblocco che vi consentirà appunto di accedere alla manifestazione dell'abbondanza nella vostra vita che possa essere un lavoro che possa essere riappacificarvi con i vostri cari con un partner con un'amica un amico eh, insomma qualunque sia eh, lo scopo che tu in questo momento sai hai scelto di raggiungere queste carte sono molto molto chiare veramente Quasi non c'è bisogno di spiegarle in quanto l'Arcangelo Michele dice affidati a me e io ti mostrerò la via io ti aiuterò a, a risolvere questa situazione a raggiungere il tuo scopo i tuoi obiettivi sei sulla strada giusta quindi non non devi temere semplicemente devi solo affidarti al tempo divino vedete eh, credi perché c'è un piano divino in questo ci sono delle tempistiche divine devi avere fiducia eh, che tutto è sincronico e perfetto. Staccati un attimino dalla situazione ho fatto dei video sulla legge dell'attrazione dove spiego come l'importanza di un obiettivo ben chiaro ben focalizzato associato a un'emozione positiva e all'azione può portare accelerazione nel processo di manifestazione ma ci vuole anche un distacco un distacco energetico questo è fondamentale per far sì che noi ci affidiamo a qualcosa di più grande ecco Michele ci sta dicendo affidati a me io ti mostrerò la via io ti aiuterò e io ti guiderò va bene oltretutto è uscita la carta che la tua luce sta brillando sta illuminando eh, veramente sei illuminato in questo percorso e sei e stai raggiungendo la tua destinazione quindi sei nella via giusta sei nella direzione del tuo obiettivo del tuo sogno questo sogno è in allineamento alla tua anima quindi non devi aver paura va bene in questo momento ti sembra quasi che tutto sia bloccato che tutto sia fermo ma ti devi fidare trust vuol dire fidarsi del piano eh, divino per fare questo però l'invito come nelle carte precedenti di Maria è nel pulire il passato nel guarire il presente come col processo del perdono capite eh, cioè queste carte sono molto collegate poi abbiamo parlato di padre la figura divina del divino maschile che è padre no padre eh, cioè padre eh, voglio dire l'energia maschile rappresenta anche il dare quindi il perdonare, come diceva eh, Alberto, è dare, va bene, ma vuol dire anche fare qualcosa per gli altri, fare qualcosa che possa essere d'aiuto per le altre persone, agire nella direzione giusta anche, no? Eh, non, non rimanere bloccato, non cioè alle volte molte persone eh, vogliono ottenere delle cose e non agiscono, invece l'azione piano piano passo dopo passo nella direzione giusta sentendo che tutto è possibile sentendo che le cose sono in allineamento ripeto michele ti sta dicendo sei nella strada giusta non preoccuparti tutto arriva nel momento giusto va bene quindi dare un pochino di più più azione va bene e poi arriverà il ricevere ma per questo è veramente importante perdonare non è facile per molti di voi perdonare molte mi scrivono non Molte persone mi scrivono e mi dicono eh, Rossella ma come faccio io a perdonare dopo che ho subito delle cose tremende non solo di altre vite ma anche di questa vita ecco il perdono non significa accettare che quella persona eh, cioè che è giusto quello che ha fatto quella persona o quegli eventi o quell'azienda o quelle, quel gruppo di persone o qualunque cosa vi sia eh, capitata nella vita va bene eh, l'accettazione è un'altra cosa accettazione vuol dire accettazione del passato ormai è passato la, il vero cioè la tua vita è ora nel presente se tu continui a rimanere radicato nel passato non fai altro che portare un peso sulle spalle e rischi anche di manifestare nel tuo futuro nuovi eventi negativi a catena come diceva eh, lo stesso alberto alberto parlava di allineamento alberto parlava di allineare la tua vita va bene quindi uscire dal passato perdonare e guarire il presente cercare di come dire, di riprogrammarti un po' alla gioia, all'abbondanza, al successo. Successo non è una parola da demonizzare, successo vuol dire che io sono realizzato nella mia vita, in tutti i settori, nel settore del lavoro, negli affetti, nelle relazioni, nelle amicizie, è un'abbondanza infinita a 360 gradi, quindi proiettati, eh, diciamo, punta un pochino più in alto, cerca di, eh, veramente di avere degli obiettivi chiari e precisi e questi ce li hai, Dice l'Arcangelo Michele, dati il tempo di raggiungerli, guarisci il tuo cuore, lascia andare il passato e vedrai che tutto si manifesterà e tutto arriverà nel momento giusto. Quindi questa settimana è una settimana mi ha detto che è un processo energetico particolare. C'è proprio una nuova luna che inizia, questa c'è cioè già l'energia adesso certo. domenica, proprio. ecco. Quindi cosa voglio dire? Quanti di voi hanno sentito parlare della manifestazione durante la luna? No? Eh, ci sono tante pratiche sciamaniche che utilizzano la luna piena vero nella manifestazione nel processo di manifestazione non è magia questi sono uh, anche rituali per così dire ma perché perché l'energia è più propensa l'energia è più allineata e più forte quindi può essere una mano un aiuto in più per aiutarci anche nella preghiera nelle preghiere di guarigione nelle preghiere di, di liberazione ecco approfittiamo di questo passaggio lunare per così dire per eh, lavorare su noi stessi per guarire noi stessi col processo del perdono ma anche nel processo di manifestazione dei nostri obiettivi così eh, per un po accelerare non stiamo forzando gli eventi stiamo utilizzando eh, un processo naturale va bene che noi abbiamo è e energetico e, in un certo senso approfittiamo di questo passaggio energetico per accelerare le nostre manifestazioni va bene bene care anime infinite io alberto abbiamo finito con questa eh, meravigliosa lettura volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con le carte o senza utilizzo di carte con la connessione diretta dell'arcangelo michele volevamo ricordarvi che ci occupiamo anche di facilitare la guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce perché è interessato da una a tre sessioni per chi si trova in sardegna vi possiamo facilitare la connessione al sé superiore Ok, e poi vi volevo ricordare che ci occupiamo anche di Logo Sealing che è un metodo molto potente per liberarvi da tutto ciò che vi sta impedendo di raggiungere i vostri obiettivi, là dove ci sono blocchi, paure emozioni negative sentimenti negativi tutto ciò che a qualche livello mh, vi fa stare male ecco con logo Sealing è possibile uscire molto in fretta da questo disagio e raggiungere un uh, veramente un livello di pace di amore di armonia e soprattutto nel processo di riprogrammazione è anche possibile riallinearsi come dice la carta va bene riallineare la propria vita nella direzione eh, giusta quindi non solo attraverso la volontà ma attraverso i pensieri, le emozioni, l'intera vostra energia, l'intero vostro campo energetico inizierà a vibrare nella direzione dei vostri sogni obiettivi perché il segreto della legge dell'attrazione della non è che tu attrai ciò che vuoi, ma attrai ciò che sei. Quindi, se tu vibri in una frequenza armonica. Nella direzione giusta dei tuoi sogni è molto più semplice che, che tutto ciò che tu hai chiesto in nome dell'amore arrivi a te facilmente, va bene? Eh, volevo anche ricordarvi che il 17 e il 18 di eh, ottobre ci sarà il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce. C'è una super promozione. Se siete interessati, non esitate a contattarci, ok? Eh, per chi invece volesse scaricare il um, corso online sulla connessio, sulle connessioni angeliche, eh, diciamo che è un corso che tu puoi fare e ripetere tutte le volte che vuoi e ci sono tutte le informazioni, tutto il lavoro energetico, le le preghiere, tutto ciò che ti serve per imparare a connetterti con l'Arcangelo Michele e con i tuoi angeli, se, chiudendo le porte che devono essere chiuse e aprendo la porta giusta, la porta dell'amore, la porta della vera connessione divina. Bene, care anime meravigliose, noi vi salutiamo, buona luna nuova, okay, sì. buona manifestazione e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, ciao ciao. ciao.